ci ha fatto un piccolo regalino, te lo passo, due rane. Andrea. Ho qui un filtro per la vecchiaia, questo toglie le rughe, però oggi comunque parleremo di un prodotto molto molto molto molto innovativo, ma innanzitutto stai bene. Sì, sto bene, detta così, anche perché mancano ormai due giorni e Uh, metà, quasi metà ottobre e, e di solito sto sempre male, mezzo influenza in questo periodo Spero di arrivare in degna domenica va bene io ti lancio un pacco, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questa scarpa, ma secondo me ce n'è più di una no? sì anche perché c'era un paio di scarpe basta uh, un po' grande come pacco ho già paura di per come lo stai lanciando, vediamo, perché se me lo lanci così, rotola, mi arriva in faccia, e mi faccio malissimo. Ma ho seguito il corso di Influencer e quindi so, non ho seguito il corso di Basket, ma so come lanciare questi pacchi. Vediamo, io lo vedo di là. <ride> <ride> Bravo, bel corso. Beh. Ma Bra più che altro perché avrei spaccato la telecamera e mi costava più del pacco. Ah, mi è arrivato sulla tibia, mi è arrivato. Aspetta. GPS? Qualcuno mi ha detto l'arte di arrangiarsi ormai... Ma perché le chiavi non si dove le Ci siamo? Procedi! Stavo? Invece che andare avanti negli anni... Perché non... su Amazon un bel taglierino per gli unboxing si potrebbe prendere? Ma ce l'abbiamo, eh! Comunque te lo vado a prendere! Niente, ti diverti allora, un però, te lo vado a prendere! Ti diverti a farmi aprire con il GPS, eh! Mi raccomando, non rompere perché deve... è un prodotto ecologico! Che cosa? Il cartone? Ce la feci, quasi. Ma di che marchio stiamo parlando? È difficile da capire. Guarda, c'è dentro qualcosa, una maglietta. Una maglietta. E un pantaloncino. Un pantaloncino. Un paio di scarpe. Un paio di scarpe. E due paio di scarpe. E come ti ho sempre detto, oramai tutti uh, mettono la scatola ecologica. Comunque perché non ci seguono gli americani, ma quello che noi non inquiniamo in... Cioè loro in una persona inquinano come 50-60 di noi. Secondo te Andrea che di che scarpa si tratta? Mi aspetto perché ho sentito una specie di piastra, ma che non è in carbonio. Non è in carbonio, spero. Guarda, a questo punto andrei diretto su Mizuno perché è l'unica con le piastre. È assolutamente Mizuno, bravissima. Un po' più morbida. Guarda un secondo, secondo me è bellissima proprio. Eccola qua la, la piastra, non per tutta la lunghezza della scarpa, Mizzaga, sai che avrei detto che era una scarpa così da trail con, uh, con questo battistrada qua, è super Apri il secondo, uh, la seconda scarpa e poi mi dici ovviamente le proverai se stesso numero o mezzo numero in più Wave Neo Wind, bella E eh, l'altra sarà un altro modello o lo stesso? Vediamo, quindi uh, abbiamo deciso che mi zoom anche l'altra Battistrada molto simile, scarpa un po' più pesante, no? Ma sai che di poco. Secondo te, che scarpa è? e sarà la Sky questa. Non posso guardarla, mi dice, guarda come cambia il tallone. Ma no, cambia anche la, il battistrada, che è strano. Però è bello carrozzato anche lui. Tallone strano, questa sembra più una scarpa da pallavolo. Questa qua aveva il, il tallone bello duro, invece questa qua ha il tallone bello morbido, guarda qua. La tua maglia fondamentalmente l'idea è la stessa, a calzino, un knit, eh, molto simili, beh i colori guardali, è scelta di mercato nuova. Io direi che dal punto di vista estetico, sono veramente due bellissime scarpe, ti suggerisco una cosa, provale un secondo, facciamo una piccola pausa e poi dopo andiamo a correre e vediamo un po' come si comportano, hai qualche minuto per scegliere, perché comunque andiamo in valle eh, questa volta per scegliere quale delle due utilizzare e poi, poi vediamo. Andrea, sono sicuramente due scarpe interessanti, ma la cosa secondo me fondamentale di questi due modelli, magari lanciamene uno, è il fatto che questa iniziativa di eh, Mizuno è zero emission e queste scarpe sono in effetti pensate per gestire al meglio Situ le situazioni ambientali e in effetti ci sono quattro cose che eh, vorrei raccontarvi, ma prima lanciami la scarpa. Guarda come te la lancio io, eh. L'azienda giapponese ha fatto in modo che collaborando con una no profit americana saranno piantati due alberi per ogni neo venduta. Direi ottima iniziativa. Uh, forse sono i primi che fanno un'iniziativa del genere, perché gli altri sì, si sono lanciati nel, nell'eco friendly, ma cambiando qualcosa nelle scarpe invece fattivamente per il pianeta loro stanno facendo questo, quindi buono. Sono due scarpe ispirate dalla natura, in effetti 100% PET e questa cosa sicuramente ha un grande valore aggiunto per l'ambiente e al tempo stesso, non so se lo sai, è stata aggiunta un'intersuola Pebax ma in, con olio di ricino e 100% naturale. Di ricino l'importante è non berlo, mi sembra anche un'ottima mescola perché qualcuno già ha qualcosa di riciclato fatto qua mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro e mi sembra bello omogeneo eh, vediamo nella corsa però ti ripeto mi sembra top non so se lo sai ma utilizzano un infuso di alga per la famosa intersuola energy e di conseguenza anche da questo punto di vista sono sicuramente innovativi No, beh, ovviamente non sapevo niente di tutto questo, me lo stai dicendo te adesso, in anteprima, perché il video uh, è come se l'avessi già visto. Ultima cosa, poi Andrea, utilizzano un processo di tintura senza utilizzo di, di acqua e questa cosa rende questa scarpa veramente molto, molto innovativa. Sì, qua lo leggevo, deve essere anche abbastanza naturale eh, i pigmenti che mettono, perché qua c'è un'avvertenza. Uh, che potrebbe, scolo potrebbe scolorirsi, diciamo che lo mettono per, per sicurezza eh, però c'è scritto anche che non, non è niente di tossico e quindi deve essere uh, nature, quindi molto bene ringraziamo Mitsuno per averci fornito queste scarpe adesso beh, però andiamo a correre davvero potrebbe diventare una scarpa all around anche per correre in montagna sai? Beh, eh, la questione è quando andrai in montagna, comunque va bene Va bene, ci vediamo tra qualche minuto. Ciao, grazie mille. Ho fatto fatica perché ti devo riprendere, ma la testa è stato su pista bianca. Facciamo bene, ottimo grip come, come immaginavo sulla pista bianca. Conta che andavo forse a 4 km, le sentivo davvero bella incollate a terra. Andrea, uno dei migliori battistrada che ho mai visto perché secondo me qua nei cambi di direzione, nella pista ciclabile, con la pista bianca, stiamo andando davvero benissimo te lo confermo, te lo confermo adesso allora, c'è asfalto sta benissimo anche sull'asfalto bisogna solo capire un po' il consumo che sensazione ti ha dato questa mescola ormai corriamo da 3 a 4 km e quindi anche stiamo andando in salita sono curioso io sono curioso perché fai il video mentre ci vede la gente quello mi fa abbastanza vergognare comunque allora diciamo che io me lo mescoli, eh? in avampiede la sento un po' più secca, molto reattiva. Devo dire che il tallone però è bello ammortizzato. Sono sicuro che ha dei ritmi sotto i 4 al chilometro riescano a dare anche di più di quello per cui sono stati progettati. C'è cioè una corsa lenta 4,30-4,15, però secondo me 3,40 di diverso. Sai che sta, sta wind qua mi ricorda molto le rider devo dire, forse per il mio modo di correre anche un po' meglio perché le sento sicuramente più reattive sicuramente un pochino più morbide devo dire che potrebbero essere le mie scarpe per anche qualche lungo maratona o qualcosa di svelto. Invece Andrea a livello di calzata sei convinto che sia stesso numero oppure queste ti sono un po' più strettine diciamo che sono giuste giuste mi tocca quasi in punta il dito quello ormai di lungo calloso però diciamo che così non mi destano danno grosso. Andrea devo andare in Turchia mi consigli di portarti, portarmi queste scarpe secondo te le vedi come scarpe all around oppure le utilizzeresti solamente per correre velocemente secondo me questa la wind è la scelta più adatta per te, comunque leggero, devi fare un mezzo farle che ci stanno da dio. Allora Andrea siamo arrivati, 12 km, secondo me queste scarpe sono assolutamente adatte a una serie di podisti amatori, ma tu cosa ne pensi, ultima considerazione prima poi di fare il test completo? Allora intanto vabbè queste qua sono la rider un po' più morbida la reattività rimane sempre al top eh, le tue eh, non le ho usate tantissimo però devo dire che le, le ultra sono un po' una ultima un po' una sky eh, forse più verso la sky più morbida e anche lei è stra-reattiva. secondo me questo neo qua meglio meglio del u4 ipc quella si chiamava sicuramente uno, la mescola del futuro di, di misura Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e sicuramente nei prossimi giorni faremo la recensione completa di questa scarpa. In caso è arrivata la Femini Milani, è da dietro, è scappata. Ciao a tutti!